Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata al cacao con orange card. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono una dose di orange card, farina di tipo 00, cacao amaro, burro, zucchero, uova, vanillina e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare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 le uova e il tuorlo, la farina, un pizzico di sale, la vanillina e il cacao amaro. Ed azioniamo il bimbi 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso due terzi dell'impasto e adesso lo stenderemo tra due fogli di carta da forno. Posizioniamola su uno stampo rettangolare per crostate. Buccherilliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettiamo l'orange card, livelliamo bene, mettiamo, mettiamo momentaneamente da parte e stendiamo il resto della frolla. Dopo aver steso la frolla ritagliamo delle, delle stelline della misura di 4 cm. Posizioniamola sulla crostata. Posizioniamo sopra le stelline. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Crostata al cacao con orange card. Grazie e alla prossima ricetta!